Buongiorno a tutti, sono Tommaso Chini, specializzando al quinto anno, ultimo anno, presso l'azienda Ospedaliera universitaria di Careggi a Firenze. Questa è la seconda tappa del corso NASA, un corso appunto per imparare la chirurgia andrologica. Prima tappa ad Abano Terme nel mese di novembre 2015, adesso questa seconda tappa qui all'Umberto I di Roma. E quindi abbiamo visto molti interventi, soprattutto impianto di protesi in pazienti con disfunzione rettile, ad Abano Terme per esempio impianto di protesi malleabile, qui impianto di protesi tricomponente, quindi ci permette di vedere eh, l'approccio, il tipo di intervento fatto da echipe diverse, quindi insomma abbiamo già visto delle differenze rispetto ad Abano Terme, Roma e nella mia poi realtà di Fiorentina, quindi molto interessante vedere appunto diverse tecniche chirurgiche da operatori diversi in, in vari centri italiani. Sì, buongiorno, sono Teosca, il urologo libero professionista in zona veronese. È stata un'esperienza questa di oggi e ieri molto importante per me perché ho potuto vedere e partecipare a interventi simili ma con approcci diversi. Uno approccio con accesso penneoscotrale e l'altro con accesso infrapubblica. Eh, praticamente sono belli tutte e due e col tempo uno sceglierà la strada da prendere. Grazie. Eh, buongiorno a tutti sono Agata di Dio vengo da Catania sono una specializzanda di quarto anno in urologia e eh, frequento l'azienda ospedaliera Garibaldinesi ma un'azienda ospedaliera convenzionata con la scuola di urologia abbiamo visto diversi interventi eh, quelli più interessanti sono stati eh, l'impianto di protesi tricomponenti che abbiamo visto in questa struttura qui alla Sapienza e soprattutto un nuovo tipo di accesso di, di questa protesi tricomponente per via infrapubblica questo è un accesso che Sicuramente merita un approfondimento anche perché abbiamo visto delle nette differenze sia per la posa del, del reservoir che è molto più semplice sia per la posa della, eh, proprio della, della protesi in sé per sé per un accesso mini invasivo rispetto a un accesso scrotale.